Jack? Oh, eh? Stavo vedendo su, su Google, Scorrevo un po', ho visto che c'è un concorso, scorgevo Beh, se è una fregatura come l'altra volta di sicuro io non ci partecipo. Perché è vero che non è stata una fregatura, è stata una fregatura però, boh, magari. Dov'è questo, dov dov questo concorso? No, ho visto che è ad Amsterdam. È una fregatura allora? È vero che la, la, la droga è legalizzata ma... No, no, Amsterdam lei... non è fatta solo per quello Non è fatta solo per quello Che sia chiaro, io non ci vengo se tu continui a parlare di queste cialtronate Anzi, non cialtronate, boiate Posso parlare? Ok, grazie Cioè questo concorso per vendersi dovrebbe vincere una... Non ho capito se è una somma di denaro o una targa È scritto in olandese, quindi ho tradotto a senso Banale. Ho capito che soltanto che si suona. Banale. C'è qualcuno che vince. Banale. Ma va come vuoi che sia un concorso? Banale. No, <ride> beh, diciamo che. guarda, io ci sto. Aspetta che scendo da questo coso prima. <ride> guarda! <ride> se fai fatica a scendere da quel coso figurati arrivare a tanto. Ti allungo l'asta, prendila un attimo. Potrei non farcela <ride> Ok bravo ce l'hai fatta hai superato questa prova arriveremo ad Amsterdam sicuramente ok io direi quindi di andare dentro però per ora però per ora e andare a vederci il nostro programma preferito <ride> e qual è e qual è eh. no perché in realtà è il tuo programma preferito io non, non lo conosci Beh, il mio programma preferito è Jay e un incontro inaspettato Cioè, per stasera È la serie televisiva di Jay Di Jack sì, Ah, vabbè, faccio, fa, farò finta di conoscerlo Dai, andiamo Come farai finta di... È un, è un successo mondiale, internazionale Come fai a non conoscerlo? E infatti vedo la gente che ti saluta per strada A, a cosa centro io, scusami? Jay no quello è il mio soprannome Jay è l'attore comico italiano ah. che ha fatto successo con Jay in quarantena Jay la sua giornata i piedi di Jay io io si so, assomiglio un pochino ma non mi, sono lui guarda voglio dire i piedi di Jay mi entusiasma un sacco vedi che lo conosce allora ecco allora andremo a vedere questa bellissima serie ma seriamente veramente la dobbiamo andare a vedere si sì. stop oh, vediamoci qualcosa di carino cioè. c'è già cosa guardare sui beh, vediamo cos'è sta roba. Mm. Claudio? Eh, si deve essere un attimo inceppato, adesso non so quanto ci penso io. Iniziamo ah. molto bene. è un canale particolare no. questo, ti fa fare anche play. come stai? Sì, che funziona. Sta zitto un minuto! È diventato un avatar. Sta zitto un secondo! È un avatar! Zitto! Ma lo vedi, è blu! Devi stare zitto! Stiamo guardando un film! È possibile che lo stai mai zitto! Dai, no, ma... Vada. Ma... Ma neanche un trance! Adesso tocca il domani! Zitto! Buto! Non devi parlare! dai Non no Non dai cosa devi sentire? i dialoghi? devi sentire i dialoghi? i c***i ti guarda zitto dai onestamente no no Eh, ehi che tieni la ipad ehi tenni zitto comunque secondo me dovrebbe andare a filmare vieni con me vieni vieni adesso vai fuori e resti fuori vai lì bella madonna per un video dove c'è un avatar che fa cose vabbè ah no, non credo mi serva comunque anche guardando la meravigliosa pizza qui io... si sì. concentrati si, sì, che è troppo bella! si potrebbe fare questa cosa, questa cosa qua andare ad Amsterdam Qualche notte lì, due notti, tre notti Ma anche un mese Beh, ora che ci penso Beh, ora che ci penso, sì Cioè, si potrebbe fare Sarebbe una cosa che si può fare Fammi capire Secondo te si può fare Secondo me si può fare, cioè se, Anche se tu non l'hai ancora capito, si può fare Si può fare, siamo sicuri Per me si è... Sì! Calmati. Sì, sono calmo. Cal Calma, Sì, sono calmo. Capito? Sì, sì, sono calmo. Però si può fare. Si può fare, ok. Sì, facciamola. Aerotip facciamola! Aerotip partiamo Aerotip stasera. Aerotip <ride> no, partiamo stasera, dai! Andiamo. Va bene! Vai, andiamo! Ma non ho capito, per te si può fare, quindi? Sì, sì, per me si può fare. Andiamo! Andiamo! Via! Beh, direi che siamo pronti per partire! Sì, chitarra ce l'ho, microfono ce l'hai, intelligenza ce l'abbiamo, mi raccomando beh, ci eh, spero di Però si può fare, eh, mi raccomando allora, comunque, ah, no, vero, comunque io direi di... Prima vado a dissetarmi un pochino prima di partire insomma, Però ho anche bisogno di idratarmi un attimo eh Non beh, ho avuto il tempo giusto. di prendere bottiglia d'acqua Giustamente abbiamo un viaggio di due giorni da affrontare ma Pazienza, vado a bere un attimo da qua eh. È acqua pulita questa Direttamente dalla piscina, eh, mi raccomando Mi tiri un secondo questo per favore, grazie Bene, problemi hai? possiamo partire No mi spieghi i, i disagi La piscina L'aveva il cloro quella E io dovrei venire ad Amsterdam con voi Va stop. bene e oh, eh. Eh. Che canto bene? Così eh. come un pavone eh no! eh. Eh oh. Un pavone Oh cos'è sto casino qui eh? Oh ma chi sei tu? Io, io vivo qua da cent'anni, ho costruito questa casa con le mie mani A farti benedire te le tue sì. mani eh, Scusate, eh, voglio bisogna. proprio vedere cosa riesci a farmi se faccio scusa, ancora i Scusa, io mi immagino quella da cent'anni che abbia la barba fin sotto, fin qui Questa è una casa storica di questo posto La mia generazione ci cioè, sono qua da secoli Va, ah, ah, fa un brollo, te le tue generazioni Voglio proprio vedere cosa mi fai se continuo a cantare Eh, eh se vengo io a menarti qua oh. Ma dove è sparito? Oh, questo c'è meno. Oh, meglio, meglio andare, Oh, Questo c'è meno. Oh, oh, oh, oh, oh. Eh, tieni, tieni. Tengo, tengo! Eh, eh, eh. Ci penso io, ci penso. io. Ci, ci penso eh. Eh. io. Vieni penso qua, vieni qua, vieni qua, vieni, vieni qua. Ah, ah, ah, adesso io. Ah, Mi tuo amico, a te. Oh, oh, sì, sì, sì, certo. Oh, oh, oh, oh. Vedo le <ride> stelle. Oh, Zack? Oh, oh, oh, oh. Jack, Jack. Gesù Cristo, Eh Gesù oh! Cristo, eh, okay. okay. si Ma Ma dove siamo? Beh, Vai! Oh yeah! Polare, coglianti, Questo viaggio fa veramente schifo, ma fa vedere se è quello che si può pensare. È,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 No, oh, mi spiace, Guarda No, oh, cosa, cosa mi stai dando, scusami, non puoi dare. No, ma no, me la sto solo togliendo ah. Mi perdono, la voglio dare alla mia chitarra questa eh, ci mancherebbe altro sì, che è una bella chitarra? Eh, sicchene, sì, anche il tuo oculele è mm. molto bello Suona molto bene Guarda, oculele Dighissimo. Ma te che canzoni canti? Scusi. Io, di tutto, Rocco no? Un oculele magico Io, musicerico, fai questa macchina ripeti sta cosa, guardate il culele, ripeti il è fantastico, con questo culele tu faccio quello che vuoi con la macchina. Sì, sì, sì. Non immagino che cosa fare. Sì, scusa, io però non devo un po' stare qua. Abbiamo un viaggio di due giorni da fare verso Amsterdam, scusa. un Amsterdam, sì, in Amsterdam mi viene in questo culele. Eh, ad Amsterdam. Non pensi a lo metti in borsa. Beh, ho capito io però Ma dobbiamo andarcene vengono. adesso. Quindi. No, no, no, no, Prendi No, no, tu. No, no, no, no, no. No, via le mani, via le mani. Prendi no. le non, non no. ti azzardare No, no, prendi, no. Le no prendi, prendi le culelle. Non ti azzardare. Allora, allora. No, prendi. Capello. Cappello mio, cappello mio, cappello mio. Dammi questo almeno. Non ci provare, non ci provare. No, aspetta, no, scappa con questo qua. Ma facciamo la stessa fine dello schiaffo di prima. Vieni via. Uh, uh, uh. oh, yeah. Io <ride> ho preso bello. chitarra <ride> <ride> Chitarra <ride> Che serata Abbiamo preso un mendicante Che sembrava innocuo E dopo mi ha rubato la chitarra La teta ha rubato l'asta Ah, oh, che cazzo. In compenso io ho un. un ukulele oh, con due corde. Guarda, dottore, tu, tu hai te. veramente superato il limite proprio in tutto. Tu mi hai voluto far fare questo viaggio, adesso siamo stati attaccati da un mendicante. Uno che ti mi ha pestato perché facevamo casino. Cioè, veramente manca, la mia, manca solo. La, la mia idea era quella del viaggio, intanto, non Ma... di farci rubare le robe da un mendicante. Manca solo che ci un poliziotto, guarda. Guarda, Credo che succederà cose. anche questo, credo succederà. Sicuramente. Tipo vedi andremo in Olanda, ci fumeremo qualcosa e un poliziotto ci arresterà. Così a caso. caso, magari in un campo di pannocchie, forse. Sì, cioè, con, con fuoco a fiamme ci eh, Esatto. <ride> Te la ricordi ancora la giornata in cui ci siamo messi assieme. Sì. Guarda, domani ci sveglieremo. Belli pimpanti Proprio svegli Non saremo mai addormentati Ci vorrebbe una bella dormita Restiamo svegli tutta la notte Perché dobbiamo essere diligenti Esatto Soprattutto coscienti. perché domani si parte Esatto Non dobbiamo perdere il treno Mi raccomando Esatto Dobbiamo dormire tanto Se la faremo Andiamo